la scorsa volta un progetto, la, il contenitore più grande possibile in eh, prosa, possibile da, da, da creare in prosa, quindi un collettore eh, molto ampio all'interno del quale è possibile inserire obiettivi e interventi precise da svolgere all'interno dell'anno e quindi è possibile che un, che un progetto possa essere portato avanti lungo anche più di dieci anni, è quindi un grande contenitore con, molti con, con molte informazioni al suo interno, e anno per anno si possono aggiungere obiettivi e aggiungere interventi precisi, alla proprio precisi per l'anno in corso. Ecco che quindi gli interventi e gli obiettivi sono la parte principale di prosa, la parte più importante, perché sono effettivamente le azioni messe in campo sul territorio in un preciso lasso di tempo, e sono quelle azioni che sono poi chiaramente rendicontate, che fanno parte poi di quello che è la registrazione e la rendicontazione di quello che l'azienda e di quello che gli operatori fanno sul territorio. E eh, ovviamente anche eh, dal punto di vista progettuale la messa in pratica di tutto quello che è stato progettato e strateg strategicamente mh, previsto per il progetto quindi oggi inseriamo per esempio un nuovo obiettivo questa è la scheda eh, di questo progetto che abbiamo scritto ad hoc per l'esercitazione un progetto che ricalca un po' eh, gli unplugged che già voi avete eh, l'ho chiamato unplugged Silvano e eh, vedete ci sono già degli obiettivi ci sono già delle, delle azioni noi inseriamo un nuovo obiettivo gli obiettivi possono essere presi dall'attuale eh, piano di lavoro, dall'attuale eh, piano di prevenzione in corso nella, nella regione Piemonte, oppure possono essere eh, scritti ad hoc dal gruppo di lavoro. Per esempio, io qui potrei mettere formazione degli insegnanti. Salvo i dati ed ecco che... Formazione degli insegnanti è un nuovo obiettivo. Detto questo, inserisco l'azione. Se desidero spiegare meglio eh, cosa intendo per formazione delle, degli insegnanti, e questo obiettivo specifico, eh, voglio scrivere i dettagli, voglio lasciare scritto, lasciare per iscritto quello che intendo come, come questo obiettivo, posso farlo in questo luogo. E, eh, posso riempire questo, questo spazio in modo che sia molto chiaro qual è, qual è questo obiettivo e se è possibile anche quantificarlo eh, in maniera numerale, ma ehm, in questo caso non ci serve e inseriamo l'intervento azione.